Attenzione, questo film non è assolutamente per bambini, tantomeno per chi ha il cuore debole. Tuttavia, se questo film non raggiunge il suo obiettivo, potremmo essere tutti colpiti a breve dalla realtà illustrata. I 10.000 predicatori ai quali abbiamo scritto 12 anni fa per invitarli a venire in questo cammino e farsi avvertire da queste cose orrende che soggiungono sul pianeta? Questi 10.000 predicatori che non sono venuti, che si sono allontanati tutti quanti da noi, che si sono uniti contro di me o contro di noi, assieme a tutte le loro pecorelle, loro certamente mancavano in questi 12 anni. E ti dico che non si trattava di meno che di 200.000 persone vincolanti che avrebbero avuto 12 anni di tempo per eliminare questa crisi non c'erano non c'erano abbiamo iniziato tutto dal nulla con 30-40 persone e siamo diventati migliaia senza di loro ecco e questo lo dico come cristiano così siamo noi cristiani caga sotto odardi buoni a nulla inerti buoni a nulla sempre di nuovo eh, questo lo lasciamo redentore capisci? il Redentore lo farà. E ti dico che ciò che succede ora fuori nel mondo è ciò che sta facendo il Redentore perché l'abbiamo scaricato su di Lui. Perché lasciare scaricare qualcosa sul Redentore non significa altro che non faccio nulla finché non le prendi davvero, che non ti senti mancare il terreno sotto i piedi, capisci? Ora arriva la catastrofe perché non l'abbiamo impedita. Perché non abbiamo capito che siamo qua al posto di Dio. Noi siamo il suo corpo, ha soltanto le nostre mani. E dicono, eh, lo lasciamo a Dio. No, è solo pigro. È solo che non vuole prendersi la responsabilità, non vuole parlare, capisci? Adesso ne vediamo i risultati là fuori. Se la NATO e tutti i paesi europei non privano immediatamente e permanentemente di ogni sorta di sostegno al un nuovo governo golpista e terrorista dell'Ucraina, rispettivamente i retrostanti guerrafonde statunitensi, allora le seguenti immagini d'attualità potrebbero diventare in breve tempo il nostro destino. Così potrebbero giacere presto per strada le nostre madri, padri, nonne e nonni. Così potrebbero giacere sfracellati a terra i nostri amati e indifesi figli. Così si potrebbe poi anche sparare despoticamente a te, assicurandosi che sei veramente morto. Così si potrebbero anche stuprare e depredare anche le nostre madri, mogli e figlie. Così potresti trovarti presto in fuga anche tu, morendo di fame e di sete. Così bruceranno le nostre case, così saranno mutilate le nostre mogli le nostre amiche e amici. Questa potrebbe essere l'apparenza delle nostre città, così giacerebbero sparsi ovunque i nostri cadaveri. Anche tali funghi potrebbero poi espandersi sopra le nostre teste. Ecco i motivi per cui alle porte una terza guerra mondiale. Primo, perché lo vuole il governo statunitense manovrato da terzi e dalle finanze. Secondo, perché gli USA sono in bancarotta, perché la loro economia è a terra e perché sono il paese più indebitato al mondo. Terzo, perché il nuovo sistema bancario BRICS sigilla il tramonto del capitalismo del Wall Street e del Pentagono. Quarto, perché il governo statunitense ha sempre sanato i suoi fallimenti statali con delle guerre. Quinto, perché i servi del Wall Street, nella Casa Bianca e nel Pentagono bramano il dominio del mondo. Sesto, perché gran parte della comunità mondiale ha creduto alle menzogne statunitensi della cosiddetta primavera arabica. Perché non ci siamo accorti che si trattava di guerre d'aggressione terroristiche camuffate da democratiche. Settimo. Perché i mass media, come alleati delle macchinazioni statunitensi, predispongono in modo sistematico la guerra a tutti i popoli a livello mondiale, imbiancandoli con le loro bugie. Ottavo, perché i popoli a motivo di questo sono talmente instupiditi dai media da mancare di nuovo di rendersi conto di cosa sta avvenendo attualmente in Ucraina, motivi importanti per i quali si deve privare di ogni sostegno un nuovo governo golpista in Ucraina. Primo perché questo governo si è formato con un putsch terroristico da parte di criminali scelleratissimi. Secondo, perché si è potuto provare che questi criminali sono stati aizzati, ingaggiati, addestrati e forniti sia di mezzi militari sia di incarichi terroristici da parte dei guarrafondai statunitensi. Terzo, perché non solo il governo golpista consiste in mercenari statunitensi, ma anche i cosiddetti nazi tanto scongiurati tutto il tempo. Chi ha occhi svegli, con cui vede... Chiunque abbia un sano buonsenso lo usa deve riconoscere che questi cosiddetti nazi spuntano sempre e ovunque al mondo e fanno sempre lo stesso gioco. Fomentano tumulti e confusioni, disturbano manifestazioni ed eventi pacifici e onesti, destabilizzano interi paesi fomentando delle guerre civili. Ma questi cosiddetti nazisti, solitamente vestiti in nero, in realtà non rappresentano da nessuna parte in questo mondo veramente degli interessi nazionali. Non rappresentano né il proprio popolo, né il diritto, né tantomeno la morale o una qualche etica o tradizione. Di fatto non si tratta di null'altro che di terroristi stipendiati, aizzati e mandati, che come fantasma e come cugno nazista svolgono sempre il medesimo ruolo. Scombussalano, portano scompiglio e prontezza in tutti i movimenti rivalizzanti il cosiddetto nuovo ordine mondiale. Prontezza a cosa? Prontezza a farsi manovrare dai media. Manovrare verso cosa? Verso il punto che vogliono i dominatori dei media. Qual è la richiesta degli assoldatori dei terroristi del Maidan in Ucraina? Dei cosiddetti nazisti ucraini? Gli stipendiatori statunitensi del nuovo governo golpista d'Ucraina sono al tempo stesso gli stipendiatori del movimento dei cosiddetti nazisti ucraini. Entrambe fanno parte della stessa unione terroristica. Sia il nuovo governo terroristico dell'Ucraina, sia i terroristi nazisti a soldati hanno la stessa meta. Ovvero la completa destabilizzazione del popolo ucraino e l'agguerrimento dell'Ucraina in adesione alla Nato per entrare in guerra contro la Russia. Sì, si tratta proprio di questo, di una guerra contro la Russia. Ma questa sventurata coalizione in che modo sta preparando una guerra contro la Russia? Seppellendo come criminosa e terroristica ogni forza di veri interessi ucraini e nazionali. Denigrando in primo luogo come pericolosi interessi separatisti gli interessi onesti e sinceri del popolo. Eseguendo degli orrendi attentati contro la popolazione ucraina e scaricandone la colpa addosso ai cittadini demonizzati come separatisti, ma anche ai nazisti. Perché rifilarla anche ai nazisti? Non intopperebbero la canna del fucile col quale stanno sparando? No! Infatti, al pubblico viene fatto credere proprio da questi cosiddetti nazisti che si tratti di attivisti che rappresentano i veri interessi nazionalistici, e proprio in questo modo si giunge alla formazione della pubblica opinione che ogni movimento con interessi nazionali sia un cattivo movimento, per l'appunto un movimento nazista. I popoli non riescono più a distinguere dei movimenti ben intenzionati e veramente nazionalistici dai cosiddetti nazi infiltrati appositamente. Per loro è diventato un tutt'uno. In questo modo si è ormai demonizzato con successo ogni movimento a livello mondiale che è orientato alla nazione. Perché questo? Per spezzare così definitivamente ogni rimanente desiderio per una consapevolezza nazionale. Ad ogni possibile occasione si martella in testa alla comunità mondiale che ogni popolo orientato nazionalmente si trovi su una pericolosa strada nazista e che il nazionalismo e il terrorismo sia circa la stessa cosa. Perché il nuovo governo ucraino fa una cosa del genere in unione ai propri vassalli nazisti? Perché entrambe hanno unicamente gli interessi manovrati dagli Stati Uniti e non affatto ucraini. Dobbiamo urgentemente capire che l'Ucraina è ormai stata conquistata ed occupata dalle forze statunitensi per mezzo di questo putsch governativo. L'intera Ucraina è dunque definitivamente un territorio occupato. Ciò che sta ancora ostacolando i guerrafondai statunitensi è il popolo ucraino stesso, sia quello orientato nazionalmente, ovvero filo ucraino, sia quello filo russo. Per questo motivo, il governo terrorista unitamente ai suoi vassalli nazisti hanno il compito di piegare nella polvere sia le forze filo ucraine che quelle filorusse. Per questo si rifila ad entrambe ogni genere di attacchi terroristici fatti di propria mano. Le forze filo-ucraine vengono accusate come pericolosi separatisti nazionalistici in altre parole, come nazisti. Le oneste e democratiche forze filorusse vengono indifferenziatamente stigmatizzate come pericolosi separatisti filorussi. Con questo giochetto calunnoso si rinforza per l'entrata in guerra sia la volontà interna del popolo, sia quella esterna di tutti gli stati europei. Il gran piano dietro a tutto è il seguente. I guerrafondai statunitensi manovrati da se stessi, da terzi e dalle finanze aspirano al dominio mondiale assoluto. Questi signori hanno già raggiunto il predominio sull'Europa grazie alle prime due guerre mondiali e poco fa, con guerre offensive cosiddette umanitarie camuffate come democratiche, hanno conquistato davanti ai nostri occhi il continente africano e le rispettive ricchezze del sottosuolo. In un prossimo passo vogliono però mettere in ginocchio il loro attualmente più grande e pericoloso rivale, la Russia, poi però anche la Cina e non in ultimo l'Iran. E qui la cosa diventa di nuovo veramente pericolosa per tutti noi. Con la conquista dell'Ucraina i guerrafondai sono per così dire penetrati nel cortile della Russia. Con la legittima e democratica decisione popolare che la Crimea venga restituita dall'Ucraina alla Russia si è tuttavia mandato all'aria il piano dei guerrafondai statunitensi. Infatti, non riuscirebbero mai e poi mai a vincere da soli la loro lotta contro la Russia. Proprio per questo motivo i mass media succubi degli Stati Uniti diffamano tutta la votazione della Crimea come contraria al diritto internazionale. E questo nonostante ognuno sappia che si sia trattato di una votazione popolare legale corretta al 100%. Ma come detto, gli USA non riuscirebbero mai a vincere in solitaria la loro lotta contro la Russia e proprio qui c'è una chance per i nostri paesi europei. I guerrafondai statunitensi riescono a guadagnare il loro predominio sulla Russia solo ed unicamente nella forza degli eserciti NATO e di quelli dell'Europa. Proprio per questo motivo ci vogliono costantemente nuove ragioni per la guerra, per aizzare sufficientemente la guerra gli stati europei. Per raggiungere questo scopo pare che non vi sia prezzo troppo alto per gli autoeletti dominatori del mondo. Quindi finché prestiamo orecchio ai mass media succubi degli USA, la propaganda di guerra avanzerà giorno dopo giorno più drasticamente. Finché prestiamo orecchio ai mass media, i guerrafondai terroristici hanno una costante situazione di vantaggio. Riescono a continuare senza freno a fucilare cittadini disarmati, a crocifiggere bambini indifesi, a trascinare dietro ai loro carri armati le loro madri legate a catene, finché non resta che lo scheletro. Riescono a continuare a terrorizzare, uccidere, stuprare e bruciare le madri di onesti cittadini ucraini in protesta per poi dare la colpa ai loro colleghi, ai vassalli nazisti. Così volontà nazionalistica e consapevolezza nazionale vengono presentate come effetti di descrementi. Finché prestiamo orecchio ai mass media principali, i succubi dei terroristi, loro riescono in nome degli attivisti e separatisti felorussi, a far saltare in aria ospedali, scuole, aerei, case private, eccetera a sganciare sul popolo bombe a grappolo e altre bombe. E tutto questo riescono a farlo agevolmente soltanto perché i loro attacchi terroristici vengono coperti dai mass media che loro hanno conquistati, rifiutando categoricamente ogni controvoce per quanto persuadente possa essere. Insomma, i terroristi manovrati dagli Stati Uniti possono raccontare qualsiasi menzogna riguardo alla Russia come li pare piace, Possono adoperare a piacimento le loro proprie attrezzature da guerra stanziate dai guerrafondai per poi scaricarne la colpa addosso ai russi o ai cosiddetti separatisti russi. In tutto questo si lavora sempre verso un'unica meta. La Russia deve essere costretta ad attaccare, ovvero alla guerra, di modo che in seguito si possano mandare in guerra contro di loro anche tutti i popoli d'Europa ingannati e abbagliati dai media. Non appena riesce questo piano, sarà raggiunta la meta dei vogliosi di dominio mondiale. Allora noi europei andremo per l'ennesima volta a fare le loro guerre coi nostri propri corpi e vite e i nostri popoli saranno strizzati fino all'ultima goccia di sangue e saremo rovinati. Se non neghiamo tempestivamente e persistentemente ogni sorta di sostegno al terroristico governo di Putsch dell'Ucraina, rispettivamente ai retrostanti guerrafondai statunitensi, allora le seguenti immagini potrebbero diventare a breve il nostro proprio destino. Tali funghi potrebbero poi espandersi anche le, sopra le nostre teste. Così gioceranno poi per strada anche le nostre madri, padri, nonne e nonni. Così gioceranno sfracellati a terra i nostri amati e indifesi figli. Così si sparerà despoticamente a te assicurandosi che sei veramente morto. Così si stupreranno e deprederanno anche le nostre madri, mogli e figlie. Così ti troverai presto in fuga anche tu, morendo di nedia e di sete. Così bruceranno anche le nostre case. Così saranno mutilate le nostre mogli e le nostre amiche e amici. Così saranno poi anche le nostre città. Così giaceranno sparsi ovunque anche i nostri cadaveri. E poi quando avremo sparato la nostra ultima polvere per questi guerra fondai aventi il diavolo in corpo, quando tutta l'Europa si dimenerà nel proprio sangue, quando anche la Russia languirà nel proprio sangue, quando però anche la Cina e tutti gli altri paesi adescati a questa guerra avranno perso le loro ultime madri, e padri, figlie e figlie, allora rimarrà solo un'unica speranza che questi ossessionati dal potere, che questi guerrafondai arrecanti tutta questa sofferenza non avanzino presentandosi nuovamente come messia per farsi festeggiare come salvatori, per infatuare anche i posteri con la loro storiografia menzognera. Infatti è certo che raffigurerebbero il tutto in modo da venirne fuori come redentori. No, questa volta vengano riconosciuti per tempo per ciò che sono in realtà spietati, distruttori di popoli, illegittimi, autoeletti, palloni gonfiati per dominare il mondo, falsi messia, e tutti i loro mass media sono i loro falsi profeti. Quindi, popoli d'Europa, alzatevi! Rifiutate ogni collaborazione con questi guerrafondai, ogni accesso entro le vostre zone di confine o nei vostri cieli, agguantate la vostra sovranità aerea e rifiutate ogni trasvolata a questi egoisti. Una cooperazione costruttiva con la Russia sarebbe molto meglio che una qualsiasi cooperazione con questi guerrafondai. Non dimentichiamoci mai che appunto questi guerrafondai che vorrebbero adescarci alla guerra come intera Europa, sono proprio gli stessi che fino a poco tempo fa hanno bombardato a cineprese accese davanti ai nostri occhi interi popoli come l'Iraq a motivo di menzogne di guerra deliberatamente inventate. Pensate alla bufala dell'incubatrice. Alla fine tutti questi paesi bombardati erano molto meglio di loro, ponete dunque fine a questo terrorismo contrario al diritto internazionale che viene portato avanti in nome dell'umanità e delle democrazia, chi ha ancora un po' di senno riconoscerà che l'Europa attualmente può sussistere solo in pacifica alleanza con la Russia. Solo uniti a tutti i paesi che sono stati attaccati, occupati, massacrati e abbattuti dagli USA può sorgere un'epoca di pace mondiale e duratura. Di una cosa possiamo star certi, se ci lasciamo assorbire dalla propaganda bellica dei media principali, se ci lasciamo assorbire definitivamente, allora ci coinvolgeranno in una guerra contro la Russia e poi contro la Cina e così via. Allora anche la terza guerra mondiale verrà disputata sul terreno europeo, ma proprio lì non vi sarà alla fine nessun vincitore, ma solo perdenti. Se quei bellicisti raggiungono il loro obiettivo e sfondano verso il loro sogno del nuovo ordine mondiale, allora proprio questi dittatori saranno poi anche i nostri dittatori che hanno fatto con tutti i popoli tutte queste atrocità davanti ai nostri occhi. Pensiamo forse che ci tratterebbero meglio? Poniamo mente al fatto che questi serpenti e scorpioni non diventeranno mai improvvisamente agnelli, procederanno anche con noi allo stesso modo come fanno già ora con i loro popoli. Guardate come questo governo pseudo-americano lascia dissanguare il proprio popolo, da questo riconoscete che non considerano proprio neanche il popolo americano, altrimenti lo nutrirebbero e curerebbero come i loro propri figli, ma non lo fanno. Guardate come abbandonano un terzo dell'umanità in balia della fame? Mentre in nome dell'umanità, dell'aiuto sociale e via dicendo investono da decenni bilioni e bilioni di dollari nelle loro macchinazioni di guerra. E proprio questi spietati distruttori di popoli saranno in seguito i nostri nuovi signori se non ci ricusiamo adesso prendendo la rotta giusta. dunque, rifiutate ogni entrata in guerra a favore degli obiettivi propagandati dagli Stati Uniti e dai mass media. Ma perché questi guarafondai sono riusciti a ingannare e a abbindolare in tal modo i nostri popoli? Perché siamo tutti quanti abbagliati dai mass media! Perché siamo partiti di testa per le loro produzioni di Hollywood, siamo mutati mentalmente in visionari sanguinari, menefreghisti ed egoisti! Perché così siamo diventati succubi dell'intera schiavitù della lussuria! Ci siamo lasciati indebolire da ogni male che ha agito su noi dall'America. Ci siamo degradati a schiavi del sesso, di droghe, dell'alcol, del gioco. Siamo mutati in maniaci dell'intrattenimento e del denaro, in menefreghisti assoluti, freddi di cuore in fondo in fondo in egoisti misantropici. «Ipnotizzati cerimoniosamente dalla nostra pensosità lussuriosa, abbiamo lasciato entrare nel nostro paese serpenti e scorpioni, non abbiamo resistito ai lupi e agli sciacalli. Ogni menzogna, per quanto grande fosse, ce la siamo bevuta alla leggera, bastava che con ciò non fosse disturbato il nostro dolcetto e cafferino pomeridiano, le nostre gozzoviglie alle feste e le festività, il nostro cantare e ballare. Mentre pensavamo ad avere tutto ci è stato tolto tutto segretamente» e che questo è vero lo sperimenteremo amaramente entro un breve tempo quindi se i nostri popoli tramontano allora tenete presente che avviene soltanto perché ci siamo lasciati sedurre da una setta mediatica universale perché ci siamo lasciati intrappolare da sette belliche infernalmente maliziose perché ci siamo lasciati dominare da perfidi signori che si sono infiltrati nei nostri popoli come lupi in veste d'agnello per non usare parole pesanti siamo diventati vittime di sette Vittime della più grande setta di morte di tutti i tempi. Ora annuncio con piacere mia figlia Lois. Ha scritto una nuova canzone che mi piace un sacco. Ci canterà una canzone. Lei dice ancora qualcosa riguardo al testo. Ma è la nostra unica chance che vediamo. Abbiamo detto che combattiamo con la bocca. La nostra bocca e la nostra lingua sono la nostra spada. E non solo quando si tratta di guerre. Ma impiantiamo questo nella consapevolezza. Ciò che esce dalla nostra bocca è la nostra arma. Tutto il resto lo lascio dire a te sotto ogni aspetto. Sì. Prima di tutto vorrei dire che questo non è un abito da sposa, è un abito antiguerra. e lo indosso oggi per tutte quelle mogli che hanno perso appunto i loro mariti nelle ultime settimane, mesi, anni e che magari hanno o avevano il proprio abito da sposa appeso nell'armadio per sposarsi, ma il marito non è più tornato e io lavoro per la tv del muro del pianto, come direttrice di produzione, e vedo queste immagini, le persone possono inoltrarci, lamentere da tutto il mondo, e lì arrivano questi video e immagini, le grida di queste persone, vedo questi uomini così stesi a terra, sfracellati, giacciono massacrati nel proprio sangue o accatastati in mucchi di cadaveri, uomini che non sono mai più tornati dalle proprie fidanzate, amiche, mogli, dai figli. E l'unica speranza, e come ha appena detto papà, e come l'ha sempre detto ripetutamente, la nostra unica arma è la parola. La parola, mostrare cos'è l'oscurità e cos'è la luce, far vedere le menzogne, questa è la spada che separa la luce dall'oscurità, perciò canto, la mia parola è la mia spada, separa luce e oscurità e prepara i guerrieri finalmente ad alzarsi e non andare più in guerra con coloro che partono per combattere nelle loro guerre. Ja, mein Wort ist mein Schwert. Oh, es zeigt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit. Ja, endlich aufzustehen und nicht mehr mit. Light. like Sie erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Berichten von Terrorregimen, auf allen erdenklichen Senden, halten die Wahrheit aus den Bildern, bis alle er Fälle. Der große Menschenfeind, der wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat, sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. Los, wir lassen unsere Männer, Brüder, Väter und Süder nicht mehr in eure Kriege ziehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und jetzt alle, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ich kann dich nicht hören, nie mehr. In dieser Welt ist nichts da, was uns trennt. Gemeinsam gehen wir, erwarten, was kommt. Für immer bleib ich bei dir. Du hast mir den Himmel auf Erden geschenkt. Mit dir strahlt die Welt heller als jeder Stern. Denn ganz viele Pläne haben wir Si hört niemals auf und sie bleibt. Voller Friede und Liebe bauen wir in die neue Zeit. Niemand und nichts wird uns je diese Liebe nehmen. Nichts kann uns trennen. Nur für kurze Zeit, dass du nie wieder kommst, hat mir niemand gesagt, dass dies für Ewigkeit ist. Wer hat es gewagt, unser Glück zu zerstören? Zum einen, die ganze Welt wird nur euch gehören. Mit so einem Kriegen zerstört ihr die Welt und nehmt euch was uns gehört. Mit die sterben mentre